Ciao allora ragazzi, sono Geldon e questo è il primo video uh, dopo ecco, il riconvertimento, ecco, la conversione ecco, del canale a uh, mio canale personale, eh, poiché avete visto, spero, l'altro video in cui spiegavo i problemi, i cambiamenti del canale che sono stati uh, purtroppo dovuti, ehm, sono state ecco, decisioni che ho dovuto prendere per forza eh, decisione insomma forzata, obbligata dato la situazione non siamo qui oggi a parlare di questo eh, è un video unboxing vedete sempre la stessa postazione però mi sono un pochino attrezzato spero che riuscirete a vedere tutto e eh, non voglio perdere tantissimo tempo perché ci sarà una seconda parte di questo unboxing in cui recensirò eh, nei giorni a seguire eh, il prodotto che ho acquistato eh, all'inizio di febbraio 5 di febbraio eh, mi viene direttamente dall'America. Eh, il 5, il 6, il 7 è stato nello stato dell'Alabama. Si è spostato poi a Miami, eh, in Florida. Fino al 9, quindi all'8-9 in attesa di smistamento, ragazzi, perché viene direttamente dall'America. La dal, eh, spedizione non era tramite Corriere, ma eh, tramite poste eh, americane. Quindi l'USPS uffici postali degli Stati Uniti e il tempo richiede per un pacco che deve arrivare in Italia dalle 2 a 5 settimane quindi ho aspettato un botto di tempo oggi ricontattando dopo aver visto insomma come poter fare ad avermi, a farmi arrivare in tempo avendo contattato il venditore insomma per non chiedere rimborso mi sono arrivati, ho chiamato all'ufficio postale della mia zona dove arrivano i pacchi ed è arrivato oggi punto e stop ci tengo a dire che è una cosa che serve per migliorare il gioco eh, è una cosa che usano tutti eh, usano soprattutto i cecchini usano soprattutto i trick shooter eh, ed è per questo che l'ho comprato principalmente vi presento questo simpatico pacchettino busta come vedete il logo del pacchettino ecco vabbè, il pacchettino è nero control freak, sono i control freak che altri non sono degli analogici che si andranno a sovrapporre agli analogici originali sia sul controller Xbox 360 e PS3, e... ne esistono di vari tipi, dal classico, dai CQC, agli Avoc, gli da Infinity, i vecchi Avoc, ehm, i nuovi Yavok, i nuovi CQC e i vecchi CQC, eh, io ho preso i nuovi CQC e gli Avoc, allora li andremo a vedere, e esistono vari, mh, vari analogici differenti, tipo quelli arcade, per i giochi, appunto, arcade eh, che sono identici alle manuelle, insomma, dei vecchi giochi e, alle, insomma, gli analogici e poi ci sono quelli, per esempio, per la velocità, speed, tantissime cose non sono trucchi che consentono di barare, ma sono agevolazioni eh, che ti consentono, insomma, di eh, avere più precisione, più libertà ecco di movimento e aiutarti ecco, non, non ti aiutano che ti am ammazzano il nemico. Però succede che um, migliorano ovviamente la, la precisione e quindi può servire molto. Li usano tutti. In Italia non so quanti ne abbiano, ma ce li hanno alla fine tutti, ti hanno provati. Potrei fare i nomi. Sti cavoli. Vedete da dove mi è arrivato. Vedete, avete visto le cose su Facebook, le foto. Uh, sono 24,98 che ho pagato. All'incirca a me mi risultava 24,25. Beh, eh, sono 30 e 98 che ho speso. All'incirca, perché mm, ci sono le spese di spedizione. Quindi, non sono quei 30 e Cicucci e Yavok hanno due prezzi differenti Yavok eh, 14 dollari Cioè 13,99 Arrotondiamo Questo pacco non si apre Sto per distruggere tutto Aspettate Non voglio fare un unboxing che duri ori 10,99 dollari e 99, Quindi quasi 11 dollari Scusate lo apro così perché sul tavolo non riesco a fare 11 dollari costano i Cicucci ovviamente ho preso quelli nuovi perché quelli che non mi piacevano e perché ho preso solo, ho preso due, due paia di CQC, di, di, di -sì. eh, -sì, scusate, di control freak, perché uno serve per il movimento e l'altro per um, lo spostamento, cioè per l'analogico destro insomma, perché sono gli unici due consigliati per, um, lo sto spaccando il pacchetto No, no è incollato veramente Ne dei conto voi e Sono gli unici consigliati da, per i trick shooter Per i cerchini Comunque sono eh, Control freak, analogici FPS Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Battlefield 3, Geass of War Che ne ha più ne metta Cambia solo lo stile Tranne alcuni modelli poi come gli infiniti che sono per alo Non voglio dilungare eh, Ci sarà all'interno la ricevuta Ecco, tra la ricevuta C'è questo bellissimo adesivo, questo stickers Che vedete Control Freak Che non so ora dove, come lo userò poi qui dietro vabbè, ci sono le, le istruzioni di installazione e qui c'è il sito della Control Freak oppure il codice il Curator per andare direttamente sul sito. Il prezzo, l'ho detto, sono 14 dollari per gli, Avoc, gli Avoc, e 10 dollari, cioè 11 10,99 dollari 10, per... Sì, così. Andiamo quindi a vedere il contenuto della nostra busta. Oh. Togliamo un attimo la busta. Io li guardo, sono veramente belli. E senza di questi, in effetti, certi trick shot mm, si fanno poco o comunque vengono più facilmente. Infatti, un mio amico Real, il mio amico Real, Diceva, mi diceva appunto che aveva parlato in lobby su Mv2 con dei trick shooter più o meno anche famosi diciamo e gli avevano detto che senza senza control freak i trick shot si fanno poco e niente Ciò non vuol dire che i trick shot non si possono fare senza li, fa, li ho fatti la gente li fa ma certe mh, cose senza questi eh, certi trick shot difficili non si potrebbero fare, eh, perché ovviamente andando avanti uno cerca di fare cose migliori, di migliorarsi, fare cose un po' più complesse. Non si possono fare senza. E vengono molto più facilmente se si usano. Si gioca anche meglio con le armi se si usano questi. Spero che l'inquadratura non sia... non sia storta. Ho cercato di raddrizzarla. Allora. Apriamo subito la scatolina con uh, i CQC O CQC CQC all'americana In realtà si pronunciano CQC. so, Mamma mia, facilissimo da aprire Mi stavo scoppiando Sono caratterizzati, ecco Dal colore Adesso non si leva è Verde Sono i nuovi Non so se li riuscite a vedere Ecco, e sono utilizzati appunto da questa questa cap e questa F, Control Freak, che è il logo appunto iniziale della Control Freak. Eh, come spessore, diciamo, come altezza, non so se riuscite a vedere, non sono molto alti, a differenza degli Avoc, perché questi qua, i CQC sono consigliati per uh, l'analogico sinistro quindi per l'analogico ecco del, del, mov del movimento eh, mentre um, per l'analogico destro per orientarsi per fare i trickshot sono consigliati questi gli avoc a vederli? che sono ben più, più alti ora infatti vedrete scorrerà un'immagine per qualche secondo qui in insomma vedrete eh, la, il controller normale cioè gli analogici normali di un controller Xbox 360 senza CQC e con i CQC noterete quindi le differenze che sono insomma sostanziali perché alla fine i controller dell'Xbox eh, sono, sono più, gli analogici sono più bassi, mentre mh, con questi insomma l'analogico sale, cioè sale più, più alto e quindi viene meglio, insomma, è, è più gestibile, insomma, aiuta un pochino il giocatore a a ottenere meglio il controller poi danno grip sono, hanno un grip migliore ovviamente vedete la differenza questo è un, un CQC con la K e l'F, e questo è un Avoc che è caratterizzato da appunto è scavato come controller cioè come l'analogico del controller dell'Xbox normale e c'ha questo logo di questo deschio queste righe queste canalature insomma ha un buon grip io lo sto sentendo ora mi sembra che abbia un veramente un buon grip potrete notare insomma, la differenza così ah, vedrete la foto il caso vuole che io abbia insomma due controller si sì. questo è il controller che usualmente ecco, uso io scusate il gioco di parole Xbox 360 vabbè questo è l'adattatore delle cuffie per il bluetooth questo è il PS3 che uso poco purtroppo e andiamo a mettere i... si sì, così si sì, così, questo è un analogico a sinistro facilissimo basta premere tac lo dovete inserire bene insomma si è attaccato bene si sì. E mettiamo poi anche il LAUC sull'analogico destro, cioè quello in basso. Spero che le mie parole siano chiare. se sia stato chiaro, oh ce lo siamo persi! No, ok. Aspettate un attimo, lo metto. Meccanismo è lo stesso: si, fa, si, si mette sopra, si appoggia e si fa forza. Comunque è resistente, le reti sono resistenti. Resistenti, scusate, eccolo qua. qua L'altro, sì, così molto più facile. Su questi tre, vabbè, la stessa cosa. E questo è l'AOC. Aspettate, ok, ben messo. Vedete? Guardate, non so se riuscite a capire. Guarda quanto è fa guarda come si muove facilmente. Ora vi faccio anche mm, vedere senza. Senza control flick. Cioè, uno ovviamente dovrà giocare. Io mi dovrò abituare, cioè, prendetevi conto per i trick shot. È una cosa un po' particolare perché non so se notate quanto è alto, cioè quanto ora l'analogico sia insomma più elevato è molto elevato in effetti faccio vedere senza... ok eh, levateci così e eh, anche l'AOC vi faccio vedere un pochino come si muovono gli analogici eh, normalmente, ora voi lo capirete, lo saprete come muovete gli analogici ma c'è una trazione eh, quando si muove l'analogico cioè il movimento ecco dell'analogico non è fluido c'è questa forza che il pollice che noi dovremo dobbiamo faccia, cioè imponiamo ecco sul pollice per spostare l'analogico quindi non è uno spostamento veloce è uno spostamento pure di forza Ora il meccanismo viene semplificato se noi mettiamo appunto, rimettiamo il control freak, cqc, ecco qua. E se rimettiamo il cqc, avoc, lo voglio mettere bene, eccolo qua. L ho messo un pochino storto Però si sì, cavoli L'ho messo con il logo storto. Ora noterete Che io Lo muovo più facilmente L'analogico Vedete Vedete l'analogico la... come si muove Guardate l'avoc invece Guardate l'avoc Che cosa assurda Ora, la stessa cosa è su PS3. Però, c'è da dire che comunque su PS3. Aspettate, che se no, bisogna rimuoverli eh, abbassando l'analogico e tirandolo fuori. Senza troppa forza, se no si rovina poi la, la gomma dell'analogico. Comunque, eh, rispetto ad Xbox, una, un controller di PS3, anche se sì, Bisogna mettere un pochino di forza sull'analogico L'analogico su PS3 è più movibile Insomma, si deve fare meno forza Infatti io non mi trovo per questo perché è troppo sballato Qui invece sono un pochino più regolato Con l'AVOC, insomma, si fanno grandi progressi Voi direte, ma sì, ma avrete, avrete le sensibilità 4.000 e il compito degli autos, sì, dei control freak in generale, di questi FPS, è proprio questo. Voi giocate una sensibilità a 7 mettete i control freak, con questi control freak, eh, sia questi o qualsiasi altro genere, tranne vabbè, quelli di Speed, quelli arcade. Lasciamo stare gli altri modelli. Sono eh, praticamente mh, influiscono sulla sensibilità. Da 7 ve la portano a 14 Usate la sensibilità a 14 La porterà a 20 Siete su Mv2 il massimo della sensibilità è 10 La verrete a 14 15 Quindi usando una sensibilità più bassa come 4 Arriverete a 7 Sarete precisi Precisi Come appunto Avete la precisione che vi darà vi La sensibilità a 4 ma mi muoverete come se ave, come se avesse insomma, avesse impostato, avete impostato la sensibilità um, a 10 a, a 20, mi, vi girerete molto più velocemente. Vi girerete come se proprio stesse usando si stesse usando uh, la, la, la 14 o la 20. Tutto da provare eh, da Geldon è tutto, spero che i miei controller con i miei CQC e i miei AUK vi siano piaciuti, i prezzi li sapete, in descrizione sul canale trovate il logo della Control Freak, in descrizione il link nel background nuovo, spero che vi sia piaciuto il background, il logo, l'avatar, l'intro e l'altro eh, arriveranno, cioè l'altro la devo eh, risistemare e niente più in là a breve farò una recensione video recensione non so se mentre uso il joypad, il joypad appunto si vedrà la, con la web è una cosa molto difficile non posso però farlo però in privata vedrete insomma, i giri aumentati eh, con, con l'fps AOC e vedrete la precisione aumentata con... Con questi freak, questo sì, quindi che dire mi, mi resta solo da sal di salutarvi e di chiedervi se volete mettere un mi piace a questo video seguirmi sulla pagina di facebook e lasciate voi insomma nei commenti la vostra opinione ditemi se vi è piaciuto o vi piace questo prodotto siete interessati se lo comprerete. se vi arriverà in tempo soprattutto e ciao e alla prossima!